Appassionata che ha fatto della passione un lavoro, Patrizia Polito che ci parla della FAD. Aspetta, io mi devo barcamenare qua con... sì. Non sono tecnologica, eh? Allora, ok... Buongiorno, sono Patrizia. Allora, veramente incredibile le coincidenze della vita, perché sentire parlare di passione adesso mi ha fatto veramente tornare indietro in questi, negli ultimi anni della mia vita, dove ho messo in piedi l'impresa alimentare domestica. E le coincidenze poi del freelance camp sono incredibili. Io sono, ho parlato della mia impresa che ho aperto nel 2015, e ne ho parlato al freelance camp di Marina Romea pochi mesi dopo aver inaugurato eh, la mia attività. Adesso a distanza appunto ormai di tre anni e volevo raccontarvi che cosa è successo, quali sono state le evoluzioni e il perché io ho pensato e vi sto dicendo che l'impresa alimentare domestica può essere un laboratorio di impresa che ha molto a che fare con la passione, eh? perché tenete conto che io ho cominciato questo tipo di attività per hobby, mi piace cucinare, mi sono appassionata ai lieviti, ho cominciato a fare il pane e tutti i grandi lievitati. Ma io prima facevo l'impiegata, mi occupavo di comunicazione. Quindi un lavoro che non ha, non ha nessun legame diretto con quello che sto facendo adesso. Allora, intanto vi... Aspetta. Ecco, vi spiego che cos'è l'impresa alimentare domestica perché già qualcuno in pubblico prima mi chiedeva ma non ho capito bene che cosa sia. Allora, l'impresa alimentare domestica o anche laboratorio alimentare domestico è un'attività artigianale regolarmente registrata che permette di eh, preparare nella cucina di casa propria Prodotti alimentari che sono poi destinati alla vendita. Tutto questo si può fare grazie a un regolamento europeo e si può fare in maniera del tutto legale. E qui ci possiamo anche ricollegare al discorso di Laura Rubini sul nero, eccetera, eccetera, che questo è un tipo di attività che come ben sappiamo tutti molte persone fanno in nero. Aprire un'impresa alimentare domestica, tra le tante cose, significa anche far emergere il nero, lavorare in libertà, poter fare pubblicità, eccetera. Stiamo parlando di un'attività imprenditoriale perché tante volte il fatto che sia casalinga o domestica può indurre in errore. Dice, vabbè, la facca, fa torte a casa, io faccio torte ai bambini. Sì, però... Ho aperto un'attività imprenditoriale perché il titolare della IAD esercita professionalmente un'attività economica organizzata perché per fare questo lavoro comunque ti devi organizzare, non c'è niente da fare. Il cui fine è ovviamente di produrre dei beni e dei servizi e possibilmente del fatturato e quindi un utile. Quindi che stiamo, che stiamo, stiamo sicuramente parlando di un'impresa domestica, microimpresa ma stiamo parlando di impresa. Questo è importante perché tante persone un po pensano che sia sufficiente amare la cucina o saper cucinare. No, bisogna avere anche delle attitudini imprenditoriali. Sappiamo tutti che, appunto, aprire un'impresa non solo domestica, ma aprire un'impresa in generale, fare il freelance anche, quindi avere comunque un'attività professionale, significa seguire un percorso strutturato, organizzarsi. Quindi individuare il target, produrre un bene o un servizio, organizzare tutta la produzione, nel mio caso devo organizzare le materie prime, il personale, eccetera, eccetera. E poi realizzare un profitto. Quindi l'attività, anche l'attività domestica, deve seguire per forza di cose questo processo, non esula. Il fatto che venga, avvenga nelle mura domestiche non ci esime, dal seguire quelle che sono le regole generali del business. Non c'è niente da fare. Qual è il, diciamo, la, il vantaggio, se vogliamo, tra un'impresa alimentare domestica e un qualsiasi esercizio commerciale di somministrazione, anche piccolo? che Il, il modello di business che noi possiamo mettere in campo con l'impresa alimentare domestica è un modello che è potenzialmente replicabile e scalabile quindi se noi ci organizziamo bene e lo pensiamo già in un'ottica un po più come dire di largo respiro possiamo sicuramente pensare di strutturare il nostro, eh, la nostra produzione in modo tale che poi una volta avuto successo possiamo replicarlo in, in vari in una scala più ampia di quella di casa, o poi vediamo come può avvenire tutto questo. E il vantaggio, dicevo, qual è di fondo? Non solo che è un modello replicabile e quindi scalabile, ma che soprattutto io posso fare questa sperimentazione, ed ecco perché io parlo di laboratorio di impresa, con un processo strutturato in tempi molto rapidi e a basso costo, che è un vantaggio incredibile, perché nel momento in cui io devo aprire un qualsiasi, una qualsiasi attività di somministrazione, bar, ristorante, gelateria, pasticceria, quello che si vuole, io ovviamente devo mettere in campo tutta una serie di investimenti inevitabili, no? cioè l'impresa deve trovare una sede, devo pagare l'affitto o comperarlo, se me lo posso consentire, perché no. Ho delle spese di gestione che sono differenti da quelle di casa, chiaramente, no? Le utenze, le insegne, i rifiuti, eccetera, eccetera. L'acquisto degli arredi, il personale. Io qui non ho messo tutto quello che serve, ho fatto degli esemplificazioni, ovviamente. Con l'impresa domestica, cosa accade? La sede, ci abitiamo, è la casa, l'affitto se lo paghiamo, che è quello di casa, è quello di casa, e rimane tale. Se è casa nostra, meglio ancora. Le spese della, diciamo, sono comprese, perché i rifiuti comunque li paghiamo tutti, corrente, gas, luce, acqua, forse aumenteranno un po', ma... a questo degli arredi, eh, la cucina di casa nostra normalmente è arredata. Ecco. Il personale, io che sono me, cioè normalmente devo dire che almeno fino ad oggi la, tutte le imprese domestiche sono mh, aperte da persone singole, è possibile aprirlo anche in società, ma sono pochissime, quando abbiamo cominciato nel 2015-16 eravamo una trentina, adesso siamo circa 120, ma di società ce ne sono veramente poche, forse uno o due, non di più. Quindi è chiaro che nel momento in cui io devo, sì, magari eh, modificare alcune eh, cose dentro casa mia, perché c'è ecco, necessità di avere i rubinetti fatti in un certo modo, magari dovrò acquistare so, un'impastatrice o un forno un pochino più performante, però è chiaro che salta all'occhio che qui stiamo parlando su un'impresa tradizionale di qualche decina di migliaia di euro e sull'impresa domestica qualche migliaia di euro. Cioè, 20, 30, 40 da una parte e 4, 5 mila dall'altra. Quindi è evidente che l'investimento diciamo, è decisamente minimo. E l'altro vantaggio qual è? L'interazione immediata con il mercato, perché io, nel momento in cui, dentro la cucina di casa, mi organizzo, penso, voglio produrre, mettiamo biscotti, ok? O pane, nel mio caso. Produco, faccio la mia produzione di pane, mi organizzo, con, individuo il mio target e posso immediatamente fare una prova sul mercato. Cominciare a farmi pubblicità, andare sul mercato e vedere qual è il feedback che io trovo dai miei clienti, se apprezzano il tipo di prodotto, se eh, va bene il tipo di produzione che faccio settimanale o no, forse è meglio che la faccio nei tre giorni se preferiscono avere la consegna a domicilio o anziché no, insomma tutte quelle che sono le attività ovviamente che mi permettono di entrare in comunicazione diretta con, i miei, con il mio mercato e questo mi consente avere il feedback ovviamente con tutti gli strumenti che, di cui abbiamo parlato qui, che hanno parlato Alessandra, eccetera, quindi bisogna comunque saper utilizzare social, mail eccetera, avere un ritorno di quello che sono gli early adopter, cioè le persone che comunque rispondono in immediato e quindi vedono un entusiasmo magari nella, nella, nel mio prodotto e quindi diventano per me fondamentali per cercare di capire cosa va bene, cosa non va bene, cosa devo aggiustare eccetera. Quindi vantaggio che io nel giro di pochissimi mesi, pochissimi mesi perché da quando io ho tutte le autorizzazioni e a quando io posso fare il prodotto possono passare due, tre, quattro mesi, ma non tanto di più. Accelero immediatamente il processo di apprendimento sulle dinamiche appunto di quello che è il mio mercato e questo mi consente di individuare delle soluzioni, di aggiustare il tiro, dire ok, no, come l'ho pensata non, non è giusto perché in realtà non mi chiedono i biscotti di avena, mi chiedono i biscotti di segale, dico per dire, eh? ecco. E quindi ovviamente... È un vantaggio perché io il mio processo l'ho accelerato in maniera molto veloce. Questo permette di ovviamente sperimentare nuove soluzioni perché se il mio prodotto va bene io posso incrementare e dire ok ho sperimentato il prodotto A, il prodotto A funziona benissimo, replico come dicevo all'inizio, il mio uh, prodotto su altre cose e faccio un altro test e vado avanti. Oppure dico, no, va benissimo così, sono contenta del risultato che ho ottenuto, però invece che produrre 10, decido che voglio produrre 100. E quindi a questo punto io produco in larga scala, magari un unico prodotto o due prodotti, e vado avanti tranquillamente in questo modo. Quindi, sostanzialmente... Oh, oh, ecco, sono tornata indietro invece che andare avanti. Oh, tutto questo, in realtà, mi ha ricordato un po' anche della mia esperienza. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa anche importante. Da quando io ho aperto, non ho soltanto la mia esperienza diretta come titolare di impresa alimentare domestica, io nel 2017, insieme ad altre mie colleghe, ho fondato un'associazione che si chiama IAD Italia e che rappresenta le imprese alimentari domestiche con le quali noi aiutiamo le persone che vogliono eh, aprire e ovviamente facciamo rete e, e siamo di supporto a chi invece l'impresa domestica ce l'ha già e vuole ovviamente tenersi aggiornato perché comunque le normative cambiano di frequente eccetera quindi questo mi ha consentito di avere uno sguardo anche molto ravvicinato non solo sulla mia esperienza ma avere diciamo un parterre ovviamente dal quale ricavare delle informazioni che poi mi sono state utili per pensare appunto al discorso dell'impresa alimentare domestica come un vero e proprio laboratorio di impresa perché il fatto di avere quindi è un in realtà mi sono ricordata, poi avendolo studiato prima, che è un po' un metodo che assomiglia a quella che è la Lean Startup. Non so se qualcuno di voi ha già sentito che si, in questi dieci anni si è sempre parlato di start-up, ma siccome i puristi del tema avrebbero da ridire sul fatto che una impresa domestica sia una start-up, perché non è digitale, certamente... Innovativo, non so se produrre prodotti da forno cosa sia innovativo. No, è il processo, secondo me, che è innovativo, probabilmente. Quindi io invece che startup l'ho chiamata laboratorio di impresa, perché si impara a fare impresa facendo questo. Ed è proprio questo, un procedimento in cui il prodotto e il servizio è sviluppato con minori costi possibili, e abbiamo visto che questo è, si fa, perché l'investimento di sono poche migliaia di euro, e con le caratteristiche sufficienti ad essere testato velocemente sul mercato, perché io posso arrivare in tempi molto rapidi a, a validare il mio prodotto e quindi a riprodurlo, come dicevo prima, o in larga scala, oppure pensare di fare della sperimentazione in più e di aggiungere, magari, quelle che sono considerate delle eh, future. <ride> in realtà sono delle aggiunte su nuovi prodotti, e quindi riprodurre esattamente il modello che io avevo individuato prima. E questo secondo me è un modo molto interessante, perché è un modo pragmatico, molto pragmatico di, questa è diciamo, la proporzione che io ho fatto, no? la start-up in realtà, io l'ho chiamata laboratorio di impresa, e quello che nelle start-up viene considerato il famoso minimum viable product in realtà è la IAD, cioè l'impresa alimentare domestica, proprio per la sua caratteristica di essere anche una micro-impresa, consente di fare tutto quel processo che normalmente viene fatto per le famose start-up, ma viene fatto in maniera pragmatica. Cioè tu metti veramente le mani in pasta e impari che cosa significa creare un prodotto e immettere un prodotto sul mercato. Che cosa significa interagire con i clienti? Quali sono i processi, i procedimenti di cui io mi devo occupare? Perché poi tra l'altro, le ripeto, il titolare della IAD, siccome è normalmente è una persona singola, questa persona singola deve avere per forza in mente il processo dalla A alla Z. E solo nel momento in cui ha consolidato il suo percorso può sicuramente pensare di farsi aiutare chiaramente da qualcuno, questo non lo impedisce nessuno. Però hai... Ah, L'idea molto chiara è che tu ti devi occupare da lavare i piatti, no? cioè lavare le attrezzature che utilizzi per cucinare, a lavorare il prodotto, a confezionare il prodotto, a vendere il prodotto, a farti pagare. Cioè, Ci sono tutti gli elementi che servono a un imprenditore per diventare imprenditore o perlomeno a una persona per imparare che cosa significa fare impresa. Ed è un sistema che secondo me funziona, se se è andato qua, vabbè. perché? Boh. <ride> Niente, non ci posso riuscire, non ci non c'è. Ci... Vabbè. <ride> Quindi in realtà io quello che vi volevo appunto trasmettere era proprio questo, che l'impresa alimentare domestica è sì un'attività che sicuramente, diciamo, nata dalla mia passione si è trasformata in un lavoro ma che può diventare anche per altre persone un modo effettivamente pragmatico e vero e reale per imparare a fare proprio impresa. Ed è una, un augurio che io faccio perché tante persone mi chiedono come fare, come non si fa, come non si fa. Ecco, si può fare, si può fare, d'accordo. Grazie se avete bisogno, io sono qua.